Modica ha ospitato un convegno sulla ecosostenibilità. Esperti del settore, manager e tecnici hanno parlato anche con gli studenti dell'Istituto Archimede per spiegare ai ragazzi da dove cominciare per garantire a tutti un futuro migliore. Le parole magiche sono educazione ambientale e mobilità sostenibile. Si parla innanzitutto di rispetto per l'ambiente, una terminologia attuale che troppo spesso rimane però nell'elenco delle cose possibili. Come passare dalla teoria alla pratica? Cosa ha significato questo appuntamento tecnico-scientifico e quali prospettive ha aperto? La risposta all'ingegnere Claudio Ricchi, esperto di tecnologia per il rispetto dell'ambiente. Allora, le prospettive sono ottime, i presupposti sono, eh, sono molto buoni. Abbiamo incontrato dai professori universitari a esperti eh, nello studio di fattibilità eh, di progetti che porteranno a un enorme beneficio eh, per quanto riguarda il, il sistema eh, di viabilità. Eh, logicamente c'è bisogno di eh, studiare eh, sistemi innovativi che riducono eh, l'inquinamento, portano in modo semplice e veloce eh, le, le persone, il turismo, perché l'elemento eh, fulcro secondo me per tutto quello che è il territorio è eh, la facilità con cui eh, le persone si muovono a vedere centri culturali, eh, gli interessi più, più grandi che, che tutta l'Italia ha a disposizione. Eh, la tecnologia deve sposarsi con l'ambiente, non ci devono essere più sistemi eh, che eh, ovviamente eh, non, eh, non sono adattabili e rispettosi dell'ambiente, quindi riduzione dell'inquinamento, eh, maggiore efficienza tra costi e benefici. È necessario un, delle infrastrutture che sono molto eh, leggere, snelle, che permettono di non eh, bloccarsi sulla burocrazia. Nel territorio, quindi a grande distanza, ci sono possibilità di tecnologie eh, come eh, Skyway, Skyway è una tecnologia eh, avanti rispetto ai canoni tradizionali del, delle infrastrutture che oggi eh, utilizziamo sul territorio e ci permetterà di eh, avere una, una ravvicinanza delle varie città, parliamo del territorio siciliano, eh, collegare Palermo, a Modica, eh, a Catania, a Trapani, cioè gli estremi della Sicilia e raggiungerli in poco tempo in sicurezza, senza incidenti, è una, grande, è una grande importanza. Un secondo elemento, ma non da sottovalutare, è la mobilità sostenibile in locale, cioè quando io raggiungo una località turistica devo avere delle possibilità di muovermi in, eh, in modo eh, semplice, senza inquinare, con la mobilità elettrica. Coordinatore dell'evento modicano, l'ingegnere Angelo Lucenti, cofondatore della Chilometro Zero Energy. Per quanto riguarda invece la tecnologia, la mobilità eh, mh, sostenibile e locale, quindi nell'amministrazione comunale o, o provinciale, eh, noi stiamo puntando oh, su un altro tipo di mobilità che è la mobilità elettrica, perché oggi siamo, oh, mh, le, le macchine diciamo, a, a combustibile sono altamente inquinanti e, mh, e quindi si deve ridurre l'impatto ambientale, quindi l'emissione del CO2 nell'atmosfera. Eh, sono eh, più economiche e danno la possibilità facendo un progetto di eh, car sharing, quindi riducendo la quantità di autoveicoli gestite all'interno di, di un centro storico per esempio, avremmo la possibilità di eh, portare il turista eh, da, eh, dalla struttura ricettiva a renderlo autonomo o magari facendo dei percorsi guidati per, eh, per visitare i, i luoghi storici. Si pensi per esempio eh, nel nostro contesto comunale a modi che abbiamo il trenino il trenino che ha gasolio si potrebbe eventualmente fare quello che si chiama un retrofit, quindi convertire quel, quel, quel motore a combustibile con un motore elettrico e quindi fare il percorso turistico guidato magari portando il turista direttamente con una, una cosa guidata anche in un agriturismo quindi fare un percorso oltre che culturale, ecogastronomico C'è dunque anche un percorso ecogastronomico in che cosa consiste e come si sposa con il territorio. L'imprenditore Salvatore Curcio chiama a definirsi ingegnere contadino. Sono dei percorsi che stiamo cercando di creare insieme a degli amici che portino il visitatore del nostro territorio a scoprire le bellezze del, delle nostre zone, bellezze che poi sono bellezze alimentari, bellezze naturalistiche, bellezze culturali, attraverso dei trasporti, quindi dei sistemi che colleghino in rete dei punti nevralgici, chiamiamoli così, del nostro territorio della Val di Noto e legati alle piccole aziende agricole che, come la mia insomma fanno sostenibilità a 360 gradi per immergere appunto il turisto il visitatore in una dimensione che abbia il massimo della sostenibilità. Chiaramente questi percorsi saranno fatti con dei mezzi assolutamente elettrici la cui energia che serve appunto per ricaricarli sarà prodotta in loco nelle varie aziende che andremo a toccare con questi mezzi e in cui i turisti avranno modo di eh, gustare i prodotti ma allo stesso tempo conoscere le persone che eh, quel prodotto lo creano Fin dalla terra, e quindi siamo, sono percorsi virtuosi che vogliamo creare per poter far sì che il nostro territorio venga conosciuto uh, in tutte le sue sfaccettature. Siamo in una fase abbastanza avanzata del progetto, um, insieme ad alcuni colleghi, eh, stiamo elaborando come dire, le linee guida, eh, stiamo cercando di coinvolgere le aziende, le aziende agricole che eh, credono in, eh, nei valori della, della sostenibilità, nei valori dell'eticità perché. Sostanzialmente parliamo di questo. E in questi giorni abbiamo avuto la visita di persone appunto da fuori che eh, insieme a noi hanno portato il progetto in giro attraverso conferenze, attraverso dibattiti e stiamo cercando di far capire al nostro piccolo che comunque è possibile applicare un modello sostenibile sia al settore energetico, sia al settore ambientale che al settore agricolo. Io qui, ripeto, vesto l'immagine dell'ingegnere contadino perché ho portato l'esempio, fin dalle scuole nelle, scuole, nelle conferenze che abbiamo fatto, del modello sostenibile applicato all'agricoltura. Cosa significa modello sostenibile? Oggi forse si fa abuso di questa parola, no? sostenibilità un po' dappertutto. Uh, applicare un modello sostenibile significa cercare di realizzare processi e prodotti impattando in maniera uh, minore possibile sul, uh, sull'ambiente e sul pianeta. Quindi in agricoltura significa realizzare produzioni senza utilizzare la chimica, senza utilizzare sostanze di sintesi in tutti i processi che portano poi alla produzione del prodotto. L'esempio banale del grano, quindi andiamo dalla semina al raccolto, allo stoccaggio, senza l'utilizzo di eh, alcun prodotto chimico, ma poi la trasformazione eh, va fatta anche attraverso impianti che eh, sono alimentati da fonti rinnovabili. I trasporti devono essere come dire, anche quelli legati alle fonti rinnovabili. Il sogno è quello di creare l'economia circolare, quindi chiudere il percorso che porta dalla terra alla tavola utilizzando tutte le fonti sostenibili che si possono avere a disposizione. Sulla mobilità sostenibile c'è una start-up innovativa. Ce ne parla l'ingegnere Carlo Cappello, cofondatore di Chilometro Zero Energy. L'idea eh, del nostro progetto nasce dall'esigenza dall di voler dare delle risposte concrete a problemi reali e... Bisogni delle persone eh, fondamentalmente. Eh, la mobilità come la conosciamo oggi sappiamo non è più sostenibile, ha bisogno di un cambiamento radicale eh, e noi eh, ci proponiamo sul mercato, eh, proponiamo sul mercato eh, per dare una risposta a questo. Come? Con la mobilità elettrica. Crediamo che la mobilità elettrica sia eh, il futuro, eh, assolutamente. Pensiamo però che non debba essere un futuro troppo lontano. Cioè ci stiamo impegnando perché sia un futuro eh, immediato, che questo futuro di cui parliamo sia già domani, come attraverso eh, la creazione di un circuito integrato di servizi che vanno dalla progettazione di un'infrastruttura eh, diciamo, eh, on-site che sfrutti anche le fonti rinnovabili come eh, motore principale della, della mobilità dell'energia fino ad un eh, diciamo, supporto tecnologico informatico che permetta a tutti i cittadini, a tutti gli usufruitori di questa rete eh, di ehm, muoversi con, con serenità, con facilità eh, e soprattutto in maniera naturale. Noi pensiamo che la tecnologia, quella buona, eh, quella che eh, effettivamente ci risolve i problemi, eh, sia eh, lo strumento che ci fa progredire che ci fa andare avanti. La mobilità elettrica in quest'ottica eh, eh, si eh, pone al centro come una soluzione pulita, eh, rinnovabile, eh, sicura, eh, ma anche libera, libera perché ci permetterà di spostarci, eh, mh, sapendo che eh, il nostro impatto ambientale si ridurrà praticamente eh, a zero e quindi quello che risparmiamo oggi eh, come emissioni di gas serra per esempio eh, sarà oh, un problema in meno che i nostri figli dovranno affrontare domani.